Una le notizie ne devo dare? Sì. Eh. L'ognome mamma di Ash non esiste. Le la lascio a lei e poi vediamo. Non esiste l'ognome mamma di Ash. So. Te lo giuro. Okay.